Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft E um, praticamente come vedete mi sono fatto una skin e mi sono costituito una casa bellissima è veramente bella, però ci ho messo tanto ma tantissimo tempo Comunque come vedete ho messo una skin molto bella da dietro così è davanti Ed è molto bella Allora prima di tutto di iniziare è andare in miniera io vi faccio vedere un po' uh, una cosa. Allora, uh, prima di tutto abbiamo cioè un po' letto che lo lasceremo qua. Non è vero, no dai andiamo. Allora, prima di tutto vi faccio vedere la mia casa perché l'ho migliorata tantissimo ed è anche molto funzionale, è molto bella, è uscita molto bella, però uh, come vi ho detto uh, ci ho messo tant davvero tanto per farla. E ovviamente non potevo farla tutta in video perché se no diventava un po' noioso qua mettiamoci questo ok perfetto allora come vedete io qua ho un'entrata no è una specie di entrata io entro qua ci abbiamo la una piccola verandina come qui abbiamo la vera casa la casa vera e propria quindi qua ci saranno un po' di cose cioè, metterò le fornaci qua ci sono le casse che ovviamente sono vuote ah. e poi eh, basta cioè poi c'è il letto e poi basta, che abbiamo il piano 18 che vi ho fatto vedere l'altra volta e eh, c'è un po' di pollo ah. poi qua una crafting table ovviamente una fornace un po' di armi a giusto comunque ho trovato anche il eh, primo ferro come vedete una spada e eh, niente e mi sono messo e eh, mi sono anche tolto l'armatura la di cuoio perché eh, volevo fare la intro quindi aspettate ok Perfetto Allora, visto che volevo fare la intro Me la sono tolta per farvi vedere la skin Ma poi Qua abbiamo il piano Di sotto Dove qua siamo ovviamente al piano terra E eh, niente Guardate un po' Allora, che coordinate siamo qua? Ma fa ci facevo vedere le coordinate Mi sono scordato Oh no raga, come si fa a vedere le coordinate allora, andiamo um, su opzioni non no. è aspetta tipo comandi ok allora accovacciati eh, mostra coordinate perfetto mi ero appena reso conto che tab non si può fare nella partita nella vaniglia cioè nel senso che io sono da solo come faccio a capire che cioè, lo so già che gli altri giocatori non ci sono guarda e invece mi, oh, mi sono ricordato che le coordinate si vedono con f3 allora che poi io non ci ho mai capito nulla in queste coordinate per esempio tipo no ah ok la c è l'altezza poi tipo eh, vabbè a me mi interessa solo l'altezza non me ne frega niente Vabbè, no, avevo toccato cose Vabbè, togliamoci le coordinate E andiamo subito A, uh, a scavare A fare ciò che, cosa, cioè, che dobbiamo fare di solito Comunque, qua è esploso un creeper riparato, non vi preoccupate E andiamo a scavare allora, intanto ci troviamo in punto miniera Non molto lontano da casa nostra Perché, cioè, scusatemi poi abbiamo qua il nostro piccone Che eh, scaveremo tutto Mi si è tolta la luce suprema Scaveremo Come? Scaveremo tutto eh, Ok Scaveremo tutto In quel punto E eh, adesso cioè, Non è mannaggia Pippo Mannaggia Pippo Ah giusto le luci ce le mettiamo nella seconda mano Quindi Usele qua Perfetto Perfetto E Ennaggia Pippo Ma è proprio No vabbè Cioè raga ah, ok Cioè scusate mi ero spaventato ho Detto non che sta succedendo Invece l'ho io triggerato un sacco Noi questa pietra Ce la prendiamo per le fornaci Ma non è che ci serve tantissimo. Vabbè, ce la prendiamo in laterale, se no poi quando dobbiamo salire è un danno. Abbiamo trovato anche il carbone, molto utile. Va bene, allora, la pietra ce l'abbiamo a fronte. Un po' così, anche perfetto. Perché sto dicendo perfetto? Lo dico perfetto penso ti aspetto. Nuove ricette sbloccate, vabbè così così ok oh e quanto carbone ok va bene e vabbè che abbiamo fortuna 100 ok va ba e basta è infinito sto carbone ma diventiamo ricchi di carbone dai, basta, io mi stanco a scavare carbone quant'è? Mio Dio, è troppo, raga, è troppissimo Ma quant'è? Guardate Anco Ancora? Vabbè Comunque sono finite le frecce Sium Allora Comunque eh, Andiamo un po' più giù ancora Così, così Allora, non si inizia a vedere più niente no, Già, io, mi servono le torce Che triste la vita Cioè il mio piccone è, è quasi finito Quindi fra un po' uso eh, quello quell ferro eh, questo video sta durando uh, non so quanto tempo. Perché adesso non voglio controllare. e Prendiamoci le nostre frecce. Perché? Perché sì. Ok, così almeno. Almeno, almeno. Devo procurarmi più frecce. Comunque, allora. Perfetto, ho preso un po' di torce. Eh, di frecce. Le ho preso entrambe perché le volevo come vedete c'ho 60 torci in mano e adesso andiamo allora andiamo a scavare il mio piccone si sta già consumando perché che cosa vi volete aspettare di un piccone in pietra siamo alle coordinate ehm. com'è che dai raga mi sono già scordato ah ok 32 avevo scavato un po' di più niente giusto mettiamo la fre la cosa. allora andiamo verso di qua un po perché voglio andare verso di qua ok andiamo un po' così andiamo. allora siamo a 27 25 24 23 24 24 lo mi sembra anche male no, perché sto ma no, dai vabbè allora andiamo in basso così e siamo a 12 allora, questo di regola dovrebbe essere il lo spazio per i diamanti e per e anche per il ferro ma il ferro sta anche più sopra vabbè ma gli ho rotto tutto adesso voglio provare a scavare verso y allora siamo su y 12 vabbè lasciamo perdere io con le coordinate non ci sono le coordinate cioè non le capisco oh ferro buono ci sta ho visto dell'oro ho visto dell'oro Vabbè, con l'oro ci possiamo fare delle mire. Supremo! Comunque ho oh, scavato un bel po' di coberto, no? Non un se uno stack. ce la guardiamo. No, ci abbiamo eh, carbone e ferro. Ci sta un po'. E abbiamo anche il nostro oro. Beh, no. Giusto. Eccolo qua, l'orecchio. Sì, il nostro perfetto Ah, che felicità! Uh, che felicità! Ok, basta. È finito? Si sì, è finito. Andiamo così. Facciamo un salto. No, non ce la facciamo io non ce la farei oh uh, anche redstone bella a questo punto mi piace a questo punto mi piace un sacchissimo guarda quanto abbiamo sbloccato guarda quante ricette abbiamo sbloccato perfetto ci siamo raga ci siamo e adesso ci servono uh, gli ultimi i diamanti tan, tan, tan. dobbiamo salire un po più di su perché quelli dobbiamo salire un po più su Vabbè. adesso di regola siamo più o meno qui le... siamo allora adesso andiamo qua tipo facciamo così e ci siamo allora, andiamo verso di qua per trovare i diamanti i diamond e uh, continuiamo verso di qua no Mettiamo la torcia E uh, fra un po' finiamo il video perché durerà un bel po' Va bene, va bene Dai, dai, dai, dai. No raga Non ne troviamo No, mi si è rotto il Il cosetto Non, non voglio sprecare quelli in ferro Come li faccio Quelli nuovi in ferro Vabbè giusto Ci mettiamo così un po' No no neanche una barra di fame Perché non sto correndo Cioè Solo se corri Tipo così adesso io inizio a correre Vabbè non vai Vabbè Comunque, non, non abbiamo trovato niente di diamanti Qua c'è qualcosa? Cos'è? Ah, Redstone No male che ci vuole un bel po' di te più tempo Perché sennò avrei scavato con quello in, in pietra E l'avrei persa la Redstone L'avrei persa Va bene Adesso, di regola, basta Vabbè, oh, eccola! Siamo carichi di Redstone. Vediamo un po'. Allora, qui abbiamo un bel... uno stack esatto, uno stack esatto di Redstone. Qui abbiamo 6 di ferro. Vabbè, la cobblestone che non ci serve a niente. A parte per le fornate che ne abbiamo solo una, non dobbiamo andare fuori di più. E abbiamo fatto... cioè raga! Una ricetta sbloccata. Allora adesso noi dov dovremo, dovremmo trovare eh, l'uscita Tanto qua per uscire non ci vuole niente Ci abbiamo un botto di stack e eh, andiamo a salire Allora so che questa è una parte noiosa ma per far durare il video un po' più di tempo la faccio se volete schippate avanti ma io lo devo far durare almeno più di 10 minuti quindi visto che non sono sicuro di quanto sta durando questo video e non riesco a mettere la cover, so, Vabbè, visto che non sono sicuro di quanto sta durando questo video io, ehm, io faccio così e così nessuno dice niente lo faccio durare più di 10 minuti. Siamo già arrivati a casa. Quasi, quasi. Siamo. Un po'... Andiamo un po' più così. Ci siamo. Ok, facciamo così. Ok, oh, oddio. Meno male che eravamo già arrivati a casa. Eh? Come state vedendo io sto tipo manettando il mouse malissimamente eh? e anche la tastiera ok ma quanto ho scavato ok perfetto ci siamo qua noi lo lasciamo ci mettiamo le scale perché credo di averle infatti va bene e facciamo un po' no non ce l'ha non... tipo faccio uno due e tre così uno salta ok ci sta e poi ne mettiamo un'altra che guardate, possiamo già scendere, che sia eh, eh, salire, ce l'ho detto al contrario, vabbè. Ok, che comodità, eh? Perfetto, quella è casa nostra. Noi andiamo subito a crattarci le fornaci e eh, a cuocere anche il ferro. Perfetto, perfetto, perfetto Ok Questo mondo è ricco di minerali Ma proprio ricco, ricco, ricco Allora, qua noi intanto ci mettiamo nelle nostre casse eh, Questa, la red soltanto non bisogna cuocerla E eh, niente Ci serve solo cuocere uno e due Ok, andiamo giù nella crafting table a craftare le fornaci andiamo così perfetto vabbè la ricerchiamo fornaci oh fish fornaci così ci mettiamo molto di meno tempo ok 3 fornaci e adesso andiamo al piano di sopra che fatica raga comunque se vi state annoiando in questo momento potete anche skippare perché tanto lo faccio per dur far durare il video un po' più di tempo e quindi um, se no poi non vabbè mettiamo 1, 2 e 3, perfetto e cuociamo con il nostro carboncino un po' di questo E eh, un po' Di questo Perfetto Stiamo cuocendo Nell'inventario ce l'abbiamo quasi pulito Abbiamo questi semi Abbiamo uno E due Così Poi abbiamo la, ga la ghiaia poi abbiamo la spada in, deride, in, in pietra, il, il piccone E uh, ce l'abbiamo abbiamo tutto, ci serve il diamante Ma mi crafterò anche il ferro E, uh, e il... Uh... Raga non riesco a parlare Mi crafterò anche il ferro uh, I picconi in ferro, pic tutto quanto Mi crafterò visto che è un bel po' di ferro eh, le, le fornaci stanno mm, stanno cuocendo come devo dire che ne so vabbè eh, per questa volta è tutto e eh, si inserisce Game End.